Ok, ciao a tutte e tutti con questa nuova puntata eh, durante questi giorni di clausura obbligatoria eh, andremo a parlare eh, di come eh, vivono, eh, gestiscono e eh, subiscono magari il coronavirus i paesi del Medio Oriente. Sono con il caro amico Semir, direttamente da, dalle valli di Torre Pellice in Piemonte, con me oggi e parleremo di appunto della situazione tragica, drammatica, forte difficile, eh, legata a questa pandemia, eh, che coinvolge ovviamente anche i popoli del Medio Oriente, che sono, da, beh, per certi punti di vista, sono ancora più. E, um, precar, vivono una vita ancora più precaria e difficile. Senz'altro territori pieni di conflitto, e, um, povertà e guerra come la Siria, Iraq, Iran oppure condizioni economiche abbastanza difficili come la Turchia e altri paesi. Oggi particolarmente parleremo dell'Iran, poi passeremo alla Siria, poi torniamo di nuovo in zona Iraq, Kuwait e poi parleremo della Turchia. E poi, in conclusione, eh, accenneremo alcune, alcune notizie legate al Libano, Palestina, Israele e anche l'Egitto. Allora, iniziamo con Iran. Ciao Samir, tra l'altro. Ciao, Morad. Ciao. E Raccontaci buongiorno. un po' quello che sta succedendo in Iran con... Um, Ovviamente è un paese molto colpito dal coronavirus, forse il quarto, quinto, credo, più colpito. E ci racconti un po' di come sta andando tutto e ovviamente ci sono anche delle, delle questioni molto critiche e molto delicate legate anche alla detenzione dei, dei, dei carcerati politici. Prego. La situazione in Iran è una delle più grave, diciamo, eh, dei paesi che, ha, che ha, eh, diciamo, si è affrontato con la questione del coronavirus, eh, addirittura si dice che forse dopo la Cina, eh, ancora prima dell'Italia, un paese che ha, ha subito più eh, diciamo, danni eh, da questa epidemia, eh, anzi pandemia. E il, il problema è che la, la, la media iraniana non eh, parlano molto di quello che succede eh, nel paese, ma anzi questi giorni, secondo i contatti che abbiamo avuto, parlano tantissimo dell'Italia, infatti io personalmente ho ricevuto moltissime telefonate di eh, amici, eh, parenti o eh, chi eh, conosciamo in Iran eh, preoccupati dalla situazione in Italia. Eh, perché poi al, il fatto che comunque in Iran eh, la notizia e l'informazione eh, non eh, gira come, come, eh, come si deve. Eh, per quanto riguarda eh, questo paese, anche perché il fatto che è anche sotto un embargo eh, che ancora complica, eh, complica eh, più la situazione eh, della gestione delle crisi in questo paese, oltre che anche la responsabilità eh, di, politico eh, della cattiva eh, e malgestione eh, dell'amministrazione eh, dell di Mohani eh, per quanto riguarda eh, la battaglia contro il eh, coronavirus. Eh, infatti eh, molti, eh, molti degli iraniani pensano che eh, il governo non racconta la verità anche per quello che è successo già tempo prima, la, ehm, le varie manifestazioni che sono state già nel, nel mese di novembre e poi anche l'abbattimento la, la, dell'aereo ucranico eh, su Teheran. Eh, infatti il governo aveva mentito su questa notizia e anche sulla sul numero delle persone vittime. Eh, eh, eh, del, di questi eh, due eventi che eh, ho parlato. Eh, eh, su, su questo io ho intervistato anche eh, il marito di Nasrin Sotoudeh, avvocata eh, dei diritti umani, giovedì, eh, parlando della situazione eh, del, del carcere perché eh, diversi eh, prigionieri politici hanno iniziato un sciopero della fame. Ma poi adesso ieri hanno deciso di interrompere per un po' rispettare la, ehm, eh, la, la, la situazione psicologica dei detenuti che sono rimasti eh, in carcere, malgrado la, eh, la eh, propaganda del regime di liberare più di 85 eh, mila eh, dipende, eh, de, eh, prigionieri eh, in Iran, non, non politici, di questi sono pochissimi. Eh, prigionieri politici che come eh, oppure come, eh, come li chiama eh, l'autorità iraniana eh, eh, prigionieri di sicurezza eh, sono stati pochissimi ad avere il congedo di andare a casa mentre moltissimi nomi eh, tra cui sindacalisti e eh, difensori dei diritti umani ecologisti sono ancora in carcere perfetto allora, ehm, dopo il primo paese che abbiamo trattato, l'Iran, passiamo alla Siria, un altro paese eh, sempre complicato, difficile, soprattutto sta affrontando... Con, con un po' di difficoltà la situazione. Io sono riuscito a dare un'occhiata a diverse, a diverse testate giornalistiche, tra cui eh, anche quelle straniere fuori dalla Siria, Doce oppure The New York Times, oppure un portale di notizie turche che trasmette in turco, arabo, kurdo, Ahval News, insieme a Mesopotamia News Agency, che è un'agenzia turca che eh, lavora molto anche sul territorio siriano, e anche Frat News, che è è attivo tra il nord della Siria, il nord dell'Iraq. Allora, sembra che la situazione in Siria sia divisa in due, in due parti, ma credo che sia prevedibile. In prima parte possiamo parlare delle zone controllate fortemente ancora dal governo centrale, quindi Damasco, una parte di Aleppo, oppure il resto delle zone che sono legate a queste città. Allora Il Dolce Vella ha intervistato diversi esponenti del governo che dicono comunque parlano del sistema sanitario in condizione precarie dovuto all'embargo, alle sanzioni che non gli permettono di comprare delle medicine e hanno dei, dei sistemi bancari bloccati ovviamente quindi non riescono a fare acquisti da paesi, eh, da paesi stranieri che possono essere medicine oppure apparecchi legati al sistema respiratorio. A Damasco vivono circa 7 milioni di persone e in, in questa città magari no, però già fuori Damasco e nel resto del paese ovviamente ci sono condizioni molto precarie legate, legate al, al vitto alloggio, quindi un cibo decente, un posto decente dove dormire per vivere. E controlli ci sono soprattutto in confine con Libano e con l'Iraq, una volta che ci sono stati identificati i primi casi, e obbligano i cittadini che rientrano in Siria all'estero eh, di fare un'auto quarantena per 14 giorni. Per il momento ci sono nel paese 150 sospetti ma nessun caso positivo secondo i medici ufficiali che eh, si esprimono. Eh, hanno creato fuori Damasco una zona di quarantena eh, tuttavia sui social hanno trasmesso ai cittadini le immagini della situazione molto precarie, delle condizioni molto precarie, quindi in pochi giorni il governo ha spostato la zona quarantena in un posto molto vicino all'aeroporto di Damasco. Dal dal 14 marzo fino al 2 aprile in Siria le scuole e le università sono chiuse, ospedali, farmacie e supermercati sono aperti, il resto è chiuso come le moschee, chiese oppure altre fabbriche. E ovviamente conferenze, manifestazioni, matrimoni, feste non ci sono. Il Ministero della Salute informa le persone attraverso i manifesti appesi in città oppure gli sms che mandano tramite e gli operatori telefonici. Ovviamente la, la situazione diventa ancora più precaria quando si va verso il nord del paese. Come ben sapete, no, nel nord del paese sono presenti ormai diversi eserciti: l'esercito turco, russo oppure l'esercito oppure militanti iraniani oppure diversi gruppi armati e, mh, sparsi e soprattutto in zona Idlib, che è la zona di grande conflitto in questo, in questo momento. In un lavoro realizzato da New York Times e il portale turco Ahwal, ho visto che sono state intervistate diverse persone, soprattutto... Persone che lavorano in diversi campi rifugiati e persone che lavorano per diverse associazioni che offrono il servizio sanitario gratuito. Ovviamente, qua la condizione prende un altro profilo. Le persone intervistate parlano del fatto che in certi campi manchi pure l'acqua e quindi. Noi stiamo parlando di lavarci le mani in continuazione, lavare la nostra casa, e ci lamentiamo di, di non poter trovare l'alcol oppure igienizzante per le mani. però in, in, in zone Idlib ci sono dei campi in totale che ospitano un milione di persone in confine turco dove scarseggia pure l'acqua. E quindi alcuni medici dicono: Voi ci, ci dite di tenerci puliti, però senza acqua, come facciamo? E la voce gira che i test, i kit per fare appunto test mandati dal dall'Organizzazione Sanitaria Mondiale sono rimasti nelle mani dei gruppi armati in zona Idlib e, e non sono stati consegnati agli operatori sanitari. Ovviamente questo discorso è, è da totalmente da verificare, però eh, non è assurdo perché, come dicevamo, nelle grandi vie importanti di comunicazione nel nord della Siria, soprattutto in Idlib, M4, M4, queste grandi autostrade, sono parzialmente sotto il controllo dell'esercito turco russo siriano oppure di diversi gruppi armati, quindi il passaggio di qualsiasi tipo di aiuto umanitario ovviamente diventa difficile. Per quanto si riesca a capire, 135 casi sospettati esistono, ma nessuno Nessun, eh, nessun identificato, nessun positivo anche in questa zona. I sistemi ovviamente che aiutano alla respirazione artificiale sono molto limitati per circa 4 milioni di persone in zona ci sono malappena 150 apparecchi, dicono le persone intervistate in questo lavoro. Se andiamo un po' più in nord, verso il nord-est della Siria, quindi la zona controllata ancora dai, dalle IEPG, IEPG, quindi il sistema federale, il sistema dei cantoni è tuttora funzionante c'è il divieto di uscire fuori casa dal 23 marzo a tempo indeterminato. Disinfettazione in atto, Frat News ci riferisce che ci sono comunque già dei danni economici importanti, eh, i mercati non sono affollati, i negozianti si lamentano, a Kamishlo particolarmente hanno sospeso il trasporto pubblico. E nessun caso eh, si è stato identificato finora nel nord-est della Siria, però anche loro si lamentano in questa intervista che ho letto eh, del, di un sistema sanitario molto precario. Questo è quello che possiamo dire molto velocemente della Siria. Io proporrei di spostarci verso l'Iraq, Kuwait. Che dici? Infatti, ehm, comunque, il eh, fonte anche della mia eh, notizia e eh, informazioni sono Algeride e Al-Kabes, che sono i due giornali eh, di Kuwait, e, e televisioni, varie televisioni, eh, ad esempio a eh, Sumeria, che è un canale iracheno, che iniziando con quello dell'Iraq, il problema dell'Iraq è anche sono la questione della fede della popolazione. In questi giorni corre anche l'anniversario la, la, della morte di Imam Qasem, che è il Imam sciita, eh, che è, è molto, eh, diciamo, è un, è un santo sciita che gli iracheni, non solo tutti i sciiti del mondo, vanno a, a pellegrinaggio al suo eh, santuario nella, eh, nella vicinanza di Baghdad, in casa mia, che è una, una, una frazione di, eh, di Baghdad. E su questo, infatti, l'autorità, malgrado che hanno messo coprifuoco, per quanto riguarda. Eh, la, la popolazione e eh, eh, questi hanno sfidato la decisione del governo e migliaia di persone sono stati sono avviati verso il eh, museo di al Arcadome eh, eh, l'autorità stanno chiedendo addirittura le stesse autorità religiose hanno detto di non eh, celebrare eh, questo, questa giornata eh, per, eh, per il bene pubblico, eh, ma il governo ha minacciato anche di arresto eh, di chi eh, viola la, il, copri, eh, il coprifuoco. Eh, il numero è ancora, eh, i numeri ufficiali sono, bassi, eh, sono ancora bassi, però si teme per questo paese per il fatto che eh, non esistano quasi eh, l'assenza della, della struttura sanitaria. Eh, eh, capace e efficace di, eh, di affrontare una crisi del genere eh, addirittura il, il governatore di Najaf un altro eh, dove c'è il mausoleo del secondo imam imam ali eh, di santo di sciti eh, ha detto che se continua così noi le nostre strutture ospedaliere andranno in collasso e non riusciamo a rispondere alla crisi Kuwait un altro paese però eh, diciamo, quel paese è ancora un po' più, diciamo, è più, eh, è più ricco, ha più, ha più struttura. però sta chiedendo addirittura agli, eh, agli stranieri, che sono maggior parte degli, degli eh, lavoratori, medici, in, eh, insegnanti eh, o, e mandopera, eh, tipo le, i collaboratori, i collaboratrici domestici, che sono tutti di nazionalità straniera, di questi molti arabi. Dal, Dall'Egitto al Libano, eh, palestinesi, eh, siriani eh, che lavorano in questo paese. Il ministro della Sanità eh, ha detto al ministro della, eh, della, eh, della Pubblica Istruzione eh, ha chiesto, hai, eh, visto che la chiusura del, delle scuole e università quotidiane fino al 4 di agosto verrà chiuso tutto quanto, e, e, e ha, chiesto, ha detto se eh, gli insegnanti vorrebbero. I lavoratori vorrebbero partire, li concederanno il visto di uscita eh, dal Kuwait. E eh, questo, eh, forse, le autorità pensano che così possono rallentare diciamo, il rischio e il, il, il pericolo eh, del virus. Eh, ci sono eh, in Kuwait la, la data, eh, questo sono circa 100. Eh, 29 eh, eh, contagi eh, dei contagiati del virus eh, e eh, stanno puntando moltissimo sui quartieri dove vivono, eh, dove c'è un alto concentramento eh, degli immigrati, lavoratori immigrati eh, in Kuwait. E su, su questo la, la, la, il procedimento anche lì. Eh, eh, il Kuwait, Kuwait ha deciso di eh, creare una specie di eh, coprifuoco limitato eh, ma non ancora al 100% eh, applicato per tutta, tutta la eh, popolazione. Eh, su, eh, non so se possiamo addirittura parlare perché il problema è lo stesso anche per, eh, per quanto riguarda da, eh, i territori eh, palestinesi, eh, oppure parliamo già della, della, della Turchia, se, se sei d'accordo. D'accordo. Allora, passiamo alla Turchia. e La Turchia pian piano diventa un paese importante anche da questo punto di vista, del coronavirus. E I primi casi sono stati registrati circa una settimana fa, oggi contiamo 947 casi con 21 morti. L'aumento dei casi sembra che sia abbastanza veloce. E ogni sera, come fa anche qua la protezione civile, il Ministro della Salute si presenta davanti alle telecamere e, e comunica i numeri. E, e la, a differenza dell'Italia, in Turchia c'è una cosa molto interessante. In effetti parecchi amici che mi chiamano dalla Turchia mi chiedono questo dettaglio. Sono molto curiosi del fatto che ci sia questa trasparenza in Italia. In Turchia il Ministro della Salute non comunica le città. Quindi 947 casi esistono, ma non sanno i cittadini in Turchia dove sono questi 947, figuriamoci per 21 morti. Non si sanno i nomi, non ci sono le interviste dei casi positivi eccetera. Ci sono alcuni personaggi pubblici che in qualche maniera eh, su Twitter oppure in altri social media comunicano che sono positivi eccetera. Però per il resto c'è un grande punto interrogativo su questa roba qua. Ci sono una serie di misure prese stile italiano molto velocemente, da in realtà settimane che è disinfettazione dei mezzi pubblici, disinfettazione delle scuole in grandi città e è un lavoro in atto. In questi giorni ovviamente è diventata ancora più forte e al, al di là di questa è una soluzione pratica e le misure sono diventate abbastanza severe tipo le scuole d'obbligo e le università sono chiuse in generale fino a tre settimane, è attivo l'insegnamento didattica a distanza, chiuse ovviamente tutti i locali legati all'attività notturna, i ristoranti sono chiusi, possono fare soltanto trasporto, da sporto. E, e poi ci sono una serie di limitazioni. Da ieri il Presidente della Repubblica ha invitato i cittadini che hanno più di 65 anni di non uscire di casa, tuttavia questo weekend a Istanbul abbiamo visto lungo la costa del Bosforo centinaia e centinaia, forse migliaia di persone a pescare, a creare code in macchina un discorso di cui si lamentano ovviamente gli amministratori locali perché i cittadini non sembra che rispettino eh, rispettano il, il, il, le misure prese. E, e due ondate hanno colpito, secondo me, notevolmente il Paese. Uno, il famoso ritorno dal pellegrinaggio di Mecca. Circa 2.500 fedeli sono tornati in quella zona, in quel luogo, in quel lavoro e mo di, di grande incontro di grande mescolamento no? tutte persone si muovono insieme pregano insieme il rischio era altissimo sono stati messi in isolamento in condizioni terribili in due dormitori ad Ankara sono stati due o tre dormitori, sono stati piazzati a gruppi, però nelle camere vivevano in 4 o 5, quindi se c'erano delle persone che erano positive probabilmente hanno infettato anche gli altri. In effetti sono stati poi a protestare, provare a uscire, proprio scene imbarazzanti, poi stati, alcune addirittura hanno evaso affittando pure Pullman cercando di scappare e tornare a casa loro. Quindi, questo, il ritorno dei pellegrini non è stato per niente gestito bene e poi eh, la Turchia ha deciso di portare soprattutto dalla Germania circa 4.000 suoi cittadini che erano all'estero per motivi turistici o cioè per motivi di lavoro e questi teoricamente sono in auto quarantena, però tutto da verificare se eh, rispettano bene o no. E quindi la zona europea dato che è colpita alla grande, possiamo dire che un grande, un, un alto un, uh, possibilità che c'è tra queste persone che rientrano dall'Europa che siano positive. E un altro discorso, ovviamente, Legato è, il, è la condizione carceraria. In, in Turchia ci sono 375 centri di detenzione, più di 300.000 detenuti esistono, 2.500 di questi sono bambini. E un altro numero molto interessante, 1333 sono malati, 457 sono in condizioni grave. L'altro giorno il Ministro della, della Giustizia eh, si è presentato davanti alle telecamere dicendo che stanno lavorando per un cambio legislativo che permetterà ad alcuni eh, carcerati di uscire e eh, vivere in semilibertà, in condizioni eh, in, eh, domiciliari, eccetera. Però è un cambiamento legislativo che dovrebbero ancora eh, realizzare nel Parlamento. Per 71 paesi sono stati sospesi i voli non commerciali ma civili e ovviamente ci sono pacchetti di aiuti economici molto criticati, molto limitati. E in effetti le interviste fatte per strada con i commercianti oppure con i cittadini ci fanno capire che il, la comunicazione del, del Presidente della Repubblica e del Ministro dell'Economia non hanno, eh, non hanno a, a soddisfatto i cittadini. Quindi i cittadini sono preoccupati dei danni economici che possono, eh, che possono subire grazie a questo coronavirus. Sembra che i sondaggi ci, fanno, ci dicono, sembra che soltanto il 45% della popolazione sia disposta ad applicare le regole imposte dal governo. Ovviamente la criticità, il punto più difficile di gestire il coronavirus in Turchia è legato alla città di Istanbul, stiamo parlando di una città di 17 milioni di persone è ovviamente un contagio eh, del genere, eh, un qualsiasi tipo di contagio a Istanbul sarebbe molto molto molto pericoloso, si diffonderebbe il virus molto velocemente e eh, questo ovviamente è il, il, la grande preoccupazione. Una città del genere è difficile da gestire, figuriamoci se non ce la facciamo con Milano, qua in Italia, in Turchia ancora più difficile. Questa sarebbe la carrellata veloce del, della Turchia. C'è tanta attenzione nei media su quello che riguarda l'Italia e in Turchia. Eh, cercano di capire e scoprire quello che succede in Italia. In continuazione sui siti ci sono delle, delle notizie. Anche un semplice sindaco italiano che rilascia un'intervista viene subito tradotto in turco, oppure altre, altre dichiarazioni, altre, altre brevi notizie. e Questo è un po' quello che succede in Turchia. Passiamo Libano, Palestina, Israele, Egitto. E, eh, solo da, da sottolineare il fatto che in questi paesi eh, parlavi dei pellegrini che sono tornati della, del, questo pellegrinaggio che si chiama Umre, che è una, non è il pellegrinaggio quello principale, non è obbligatorio questo eh, pellegrino. È stato annullato già eh, tempo fa il, la, questo rito eh, dei musulmani, eh, che tutti, tutti i musulmani del mondo devono andare eh, in Mecca. L'autorità la, dell'Arabia Saudita ha Annullato tutto, infatti, ci sono immagini non mai visti della Mecca dove non, non vuole neanche una, diciamo un piccione, se vogliamo. E, e questo eh, però purtroppo è ancora ehm, eh, nei paesi dove ancora la fede è forte, tipo l'Iraq e l'Iran, eccetera, eh, c'è stata anche una resistenza da parte dei, eh, eh, dei cosiddetti integralisti. Eh, a dire che le, i mosolei sono il punto dove il virus non può entrare. Infatti in Iran, la città di Pom, che è il mausoleo di Massoumé, è stato il primo punto dove è, è, è, diciamo, è propagandato la, eh, il virus. E l'autorità, prima religiosa, poi quella politica, non avevano chiuso la, la, il, il mosoleo, ma adesso è tutto chiuso. Eh, e questo poi andando verso il eh, Libano e, e anche Palestina e Israele eh, leggo su Arezze in inglese eh, che i primi eh, contagiati a Gaza che questo è molto preoccupante perché sappiamo bene eh, è un, un territorio eh, dove mancano le cose essenziali figuriamoci dal punto di vista, eh, possiamo immaginare dal punto di vista sanitario in che Stato è. E su questo la notizia di Oda Arez e poi il televisione ufficiale dell'autorità dell palestinese, Palestine TV, parla di, di decisioni da parte dell'autorità palestinese che vieta il, lo spostamento e eh, eh, il viaggio eh, della, delle persone chiede a tutti i palestinesi sparsi anche per il mondo di non rientrare, eh, di aspettare eh, per non eh, propagandare il, il virus all'interno del territorio. Eh, ho visto anche delle scene abbastanza di controllo per le strade da parte della polizia palestinese eh, per quanto riguarda lo spostamento eh, della popolazione, che c'è ancora molta gente eh, in giro. Ma lo stesso eh, il, eh, per quanto riguarda Israele, che già eh, da, dalla settimana, da due settimane eh, Netanyahu aveva dichiarato l'Israele chiuso a tutti e eh, a tutti eh, e non, praticamente non si può né entrare né uscire da, eh, da, da Israele. E questo è anche ha portato un po diciamo, di polemica per quanto riguarda il comportamento da parte di Israele nei confronti della popolazione eh, dei territori occupati. Tra questo il lo scrittore eh, israeliano alivi aveva parlato in una intervista dicendo, dicendo che eh, ora che da due o tre giorni siamo in, in eh, Quarantene, qualcuno ha considerato questa situazione fine del mondo immaginiamo in che situazione vivono i palestinesi già da anni sotto l'assedio la, degli israeliani in Egitto anche, bisogna dire che in Egitto non è la situazione migliore, anche in questo paese si dà poca informazione ma pare che il virus è molto diffuso in questo paese, è molto popolato, uno dei più grandi paesi dal punto di vista demografico e da ricordare solo una cosa, le medie raccontano molto gli aiuti. Cinesi come ne abbiamo anche sentito qua de, de, dalla Cina all'Italia. Molti paesi hanno dato informazioni, fonti che io ho nominato: parlano degli aiuti di, di equip medici specializzati in Iraq, in Iran eh, e in Libano che arrivano eh, gli aiuti eh, dei eh, cinesi. Io ho finito con penso eh, delle informazioni che ho in possesso questo per questo eh, per questo puntata. Perfetto, abbiamo parlato del coronavirus come ha coinvolto il Medio Oriente, che effetti sta facendo e come gli amministratori locali ma anche la popolazione sta eh, affrontando il, il, questa pandemia. Abbiamo parlato del, dell'Iran, dell'eventuale dell disinformazione in merito all'epidemia alla, e delle condizioni carcerarie. Abbiamo poi parlato della Siria, di, de, de, di un paese che è ancora in guerra e delle condizioni abitative e sanitarie molto precarie, legate soprattutto alle sanzioni internazionali. Poi siamo andati a parlare dell'Iraq, del Kuwait, come in Iraq c'è poca attenzione nei confronti delle, delle regole e come la polizia sta prendendo delle misure molto severe, in Kuwait abbiamo parlato di, di, altre, di altre misure molto severe addirittura delle chiusure fino al mese di agosto e poi abbiamo parlato della, della Turchia come i numeri non sembra che siano trasparenti e, e, e so, come crescono i nuovi casi, come sono difficili anche qua le condizioni dei carcerati e di quanto potrebbe essere difficile gestire una situazione del genere in una città come Istanbul da 17 milioni di abitanti. Poi abbiamo parlato delle, del, del Libano, della Palestina e dell'Israele, particolarmente della Palestina ovviamente abbiamo parlato delle condizioni di vita in tutti i sensi molto, eh, molto precarie e come sarebbe difficile affrontare la pandemia anche in questi territori. Di un Israele abbiamo parlato chiuso al mondo e, e dell'Egitto quanto grande e quanto forse molto diffuso e, e le, la pandemia anche qua, ma di come non si parla abbastanza di, di tutto quanto. E poi abbiamo in conclusione fatto una, un piccolo accenno al fatto che in tutti questi paesi si parli in continuazione della presenza dell'aiuto della Cina in, per affrontare questa, questa pandemia. Ok, in così poco tempo abbiamo cercato di parlare di 7-8 paesi Parlando dall'Iran fino all'Egitto e dalla Turchia fino al Kuwait, mi sa che in qualche maniera per essere una prima puntata abbiamo dato abbastanza informazione. Magari eh, i tempi, eh, questi tempi di clausura obbligatorie permettono e eh, noi possiamo replicare questa puntata, aggiornare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici per, eh, in merito a quello che sta succedendo nel Medio Oriente per affrontare questa famosa pandemia del coronavirus. Grazie Semir. E Morad, eh, a presto. A presto, buona giornata.